Perché la Brama è causa, secondo il Buddha, della seconda verità della sofferenza? Quando poi di fatto siamo presi da dei desideri molto forti, soprattutto i giovani, è molto difficile riuscire a dominarli. Cosa indica l'insegnamento del Buddha per dominarli e non esserne dominati? Sì, eh, no, non si tratta di dominarli, ma di comprenderli, la loro natura. Posso poi... Invece di indulgere nel desiderio, cercare di soddisfarlo e anche senza cercare di, di sopprimere, possiamo rimanere presenti insieme a questo desiderio insoddisfatto, un momento alla volta, rilassandoci, accogliendo in modo gentile il disagio, il senso di vuoto, quindi qui c'è una via di mezzo, la sopportazione paziente che evita l'indulgenza da una parte, la soppressione dall'altra parte. Facendo così si scopre che prima o poi il desiderio svanisce, non c'è più. Un desiderio è impermanente, quella è la sua vera natura eccesso non perché l'ho soddisfatto o perché l'ho soppresso perché è la vera natura e normalmente non notiamo questo perché o lo seguiamo c'è cioè, improvvisamente c'è cioè un desiderio di mangiare qualcosa si va subito al frigorifero oppure si cerca di distrarsi in qualche modo magari si va a accendere la televisione prendere un impegno una disciplina morale aiuta di di poter distinguere quando c'è una forma di desiderio che potrebbe essere disonesto oppure provocare qualche tipo di sofferenza perché va contro i precetti morali o perché è egocentrico allora questo è il momento di contemplare la causa della sofferenza e quindi possiamo prendere l'occasione di Sperimentare un desiderio inappropriato e di contemplarlo così com'è. Poter includere nella consapevolezza di questo momento e vedere che prima o poi cessa. Nel mondo in generale spesso è prevalsa la percezione, l'illusione che la felicità venga dal soddisfare i desideri, non dal lasciarli andare. Mentre invece appunto si può sperimentare che dal lasciarli andare viene una felicità ancora più profonda e duratura, più che dal sì. soddisfarli. E quando si molla la presa, invece di portare un senso di mancanza o di, di delusione, c'è la pace. C'è una pace sottostante quando non siamo catturati dall'agitazione, dal desiderio il desiderio di sperimentare, di avere o di non volere. Poi si verifica la natura impermanente del desiderio e questa è un'esperienza liberatoria. C'è una serenità, una pace di fondo che è, è sempre lì, ma non eh, lo notiamo perché siamo sempre catturati da queste condizioni, il volere, il non volere, eh, l'agitazione e tutta questa attività abitudinaria della mente che copre la pace che, che già c'è in fondo quando ci rilassiamo e quando lasciamo andare.